Un rapido commento su come vede lei questa sua presenza politicamente scorretto, se penserà di tornare in, questo, in queste occasioni e come, come la vede in generale questo, questo festival. Allora, diciamo che io non conoscevo questo festival, l'ho scoperto in questa circostanza, ho visto un programma eh, molto vasto, molto serio, molto ricco e interessante. Eh, io sono budriese di origine, quindi casalecchio alle porte di Budrio. E, ed è stato una, sono venuta qui altre volte ma, mh, per incontrare i ragazzi. E questo festival è stato una, una sorpresa molto piacevole. Tornerò, eh, se mi inviteranno e se troveranno che in quello che io faccio e dico c'è ancora qualcosa di utile e interessante per voi, con molto piacere.